Andrea, mi è arrivato un pacco da un'azienda abbastanza famosa. Te lo lancio mi devi dire, ovviamente, di che scarpa si tratta, quanto pesa e soprattutto quali sono le caratteristiche. Poi dopo vediamo se potrebbe andarti bene. Sei pronto? Vediamo. È un'Adidas. Ma sembra di sì, dai. <ride> Te la tiro, eh. No, sì, ma guardami quando la tiri. La <ride> tiro così? Forza. Però le Adidas sai assolutamente come aprirle. la devo aprire con la chiave lo stesso? No no, no, no, no, no, Una delle domande che ti pongo è perché ha la scatola nera mentre quelle premium hanno la scatola grigia? Sarà perché non stavo guardando la scatola? Vabbè, questo, in questo caso lo potevi guardare, non è che Ma sai la risposta dal punto di vista marketing oppure no? Perché non sono quelle premium, sono delle entry level. Eh, però il nero rappresenta molto bene l'azienda eh, tedesca. Allora, non saprei dirti cos'è, perché ai tempi c'erano le Adistara, mi sembrano che, erano, eh, che era le, le entry level. Oh, è pesantucchia. È pesantucchia? Secondo te quanto pesa? Eh, no allora non è che pesa tantissimo però sento che la gomma è, non è di quelle leggere boh, 320 300 non ne ho idea come sai non l'ho aperta 300 grammi ma poi metteremo la, la scritta ma secondo te che scarpa è? faccio fatica perché poi c'è anche la, come si chiama, la, la suola che è diversa eh, non saprei ah no aspetta, no, no, non saprei perché ho toccato qua dietro, ma no beh, ti consiglio di guardare la scatola la scatola, guarda non ci scritto niente ah no, ah la Duramo 9 no. direi che questa è in effetti l'entry level delle scarpe Adidas e sono curioso della, della tua opinione ci è stato chiesto di testare anche Scarpe di aziende premium, ma eh, l'entry level lo abbiamo fatto, queste sono state comprate con, con eh, le pubblicità degli ultimi giorni, quindi eh, sicuramente grazie per eh, tutti coloro i quali ci stanno guardando, eh, spero che questa cosa vi piaccia. Niente caffè, solo con le pubblicità. Allora, sto guardando un attimino, ma mh, sembra proprio una scarpa da, da passeggio più che da, da, da corsa. Uh, è fatta in cloud foam, vedo. In effetti si. Sì, ma la.. non so come spiegarti, ma la, la schiuma si sente che è morbida, uh, ma pesante, cioè rispetto alle altre.. Innanzitutto Andrea stesso numero o mezzo numero in più? E dipende che numero è questo. Dovrebbe essere 9. eh! Allora ti posso dire che posso aggiardare il numero in più perché mi sento il collo, abbassa, il collo del piede abbastanza compresso. Aspetta, mi voglio alzare. Sento l'avampiede abbastanza compresso. Andrei, io farei così. Uh, provatele tutte e due e poi dopo ci rivediamo tra 5 minuti e mi dici un po' cosa ne pensi di, di questa scarpa. Io sto pensando a tua moglie che con tutte queste scarpe qua ti potrebbe ammazzare non le tengo a casa quindi insomma più o meno riusciamo a gestire la cosa va bene dai provo, provo anche a mettermi sull'altra e poi vediamo ok a dopo ciao allora Andrea prima impressione dopo qualche minuto di utilizzo cosa ne pensi di questa scarpa tra l'altro siamo andati appena a berci un coffee eh, chiaramente adesso sei ringalluzzito di utilizzare una scarpa di questo tipo <ride> diciamo che sono forse al sesto caffè della giornata non benissimo, contando che siamo al pomeriggio. Mi hai fatto venire in mente dolci ricordi quando ho iniziato a correre, praticamente eh, lo zio mi diede un paio di sue scarpe da quelle che mia mamma chiamava da tennis per andare a correre. E, Finite quelle, praticamente subito, dopo, dopo qualche... forse un mesetto che le utilizzavo, non andavo, andavo a correre due o tre volte alla settimana. Ne avevo preso un altro paio di quelle lì e poi... fortunatamente sono entrato nel, nel circolo vizio delle scarpe da corsa. Mi ha ricordato quelle scarpe perché comunque in effetti uno, se deve andare a fare jogging, fondamentalmente può andare con qualsiasi scarpa perché corri talmente poco c'è talmente poco, poca fase di volo eh, che anche se peso 80-85 kg, eh, le forze sono davvero poche. E quindi a chi raccomanderesti questa scarpa, Entri, che costa comunque davvero poco, eh, a chi la raccomanderesti? Eh, fondamentalmente, se ti devo dire la verità, nessuno. Cioè in testa mia, adesso come adesso, se dovessi consigliare la scarpa di, di, direi chi più spende, meglio spende, quindi andrei comunque su una, una scarpa d'atletica ehm, di quelle specialistiche questa scarpa se la dovessi consigliare la consiglierei a chi va a fare le tappasciate la domenica mattina le, le tappasciate sono quelle gare non competitive che si corrono in campestre ehm, per chi deve andare a camminare io mi ricordo quando ho iniziato che c'era il gruppo Uh, di quelli che correvano, di quelli fenomeni che correvano sotto i 5 km e il gruppo delle signore che venivano con noi e le facevano la più corta camminando e parlando. Secondo me è una scarpa da talvolta. Sì, quindi la useresti sicuramente per camminare. E come hai visto la tomaia di questa scarpa? La utilizzerei per una camminata sportiva. <ride> eh, guarda, la tomaia sono stato contento di toglierla perché comunque è il, il tuo numero. Eh, io ho il collo del piede abbastanza alto e mi dà un fastidio tremendo, eh, la, sentivo, la sentivo molto fasciante, eh, è una scarpa di quelle che io avrei tenuto quasi slacciata per dire, però vabbè dai, Tomaya è direi classica, è proprio una scarpa da, da passeggio. Eh, una scarpa per un battesimo da usare eh, quando sei vestito non troppo impegnativo. Tomaia è abbastanza pesantucchia, secondo me, eh, dal meglio di sei in, in inverno, in estate farebbe un po' sudare il piede. Invece, a livello di eh, intersuola, come l'hai vista, sembra comunque abbastanza morbida relativamente. Ma infatti, allora la, se la senti da fuori è bella morbida, se poi schiacci all'interno, sembra molto più dura di quello che è. Ti ripeto, sicuramente, è una scarpa un po' pesante. Percorrere è comunque poco ammortizzata anche se c'è abbastanza gomma. È una scarpa super se dovessi andare a camminare o per girare città d'arte per dire sì magari alterni corse camminata potrebbe anche andare, andare bene invece cosa ne pensi del battistrada che sembra comunque nonostante sia entry abbastanza carrozzato ma eh, sì sì c'è abbastanza battistrada poi conta che comunque sono scarpe per, per persone che magari corrono a 7 km quindi fondamentalmente di, di grip a terra ce ne sarebbe poco perché alla fine sotto i quattro incominci a sentire magari un po' i sassolini che, che ti fanno perdere l'aderenza o il ghiaccio in inverno con questa qua a 7 al chilometro ci vai via bene invece a livello di tallone come l'hai visto e secondo te è una scarpa abbastanza stabile e potrebbe anche andare bene per appunto i pronatori ma sicuramente una scarpa stabile per i pronatori mi stai facendo una domanda un po' così Più che altro perché non essendo una scarpa specialistica ehm, Immaginati te un pronatore con questa scarpa Poi eh, già me lo vedo il pronatore magari da 90 kg Questa scarpa qua la, la piega all'interno E Guarda cioè già ho, ho delle immagini nitidi in testa Vedo proprio gente che, che prona un sacco Anche camminando sovrappeso e e dici sempre adesso si spezza la caviglia adesso si spezza la caviglia quindi assolutamente per i pronatori non va bene è ovvio che se devo andare a camminare vale tutto ma se devo anche mezzo corricchiare assolutamente no poi scusa mi conta una cosa che le scarpe d'atletica le vedo molto duratura. durature. Una scarpa come questa qua, se sono un pronatore, eh, dopo un mesetto di utilizzo la scarpa cede già un sacco. Invece per curiosità intellettuale, cosa sono queste protuberanze sulla parte laterale del, della conchiglia? Ma credo una roba anche un po' più stili, eh, stilistica. Credo, per proteggere un po' il tallone, se ti ricordi Uh, le prime scarpe da trail avevano comunque delle imbottiture sui lati, non so, per proteggersi da cosa sia dai sassi, ma tirando le tallonate dietro perché me lo sono sempre chiesto. E comunque credo che sia più, ripeto, un fatto di, di bellezza della scarpa, comunque si sente c'è più zona cicciosa o potrebbe essere, non lo so, per rovinarla di meno quando tocchi dentro tra un, camminata, un piede contro l'altro, non lo so. Chiediglio quel di Aldas, cioè non è che l'ho fatta io questo. Ultima domanda, poi non so se faremo la recensione completa, dipenderà anche da quante views questo video farà. Ti chiedo, secondo te, quanto potrebbe durare una scarpa da 50 euro? No, ripeto poco, poco perché non sono fatte per durare, non sono fatte per correre tanto eh, quindi sto pensando, cioè io davvero parlerei di mesi qua, due mesi, tre mesi e sono andate forse potrebbe essere vista come una scarpa di fortuna se vado via il weekend non sono sicuro di andare a correre invece dopo mi passa quella cosa di andare a fare mezz'ora potrei usarla. ripeto, mi hai fatto pensare quando ho iniziato a correre io dove vale tutto eh, però già, già che stanno seguendo i nostri video secondo me sanno già che una scarpa così non, non va bene per, per uno che vuole correre sì in effetti sono d'accordo tra l'altro mi viene spesso ci viene spesso chiesto che scarpe suggeriamo abbiamo il link di tutti i marchi delle migliori rotazioni vi suggeriamo di guardare quelli e poi eh, guardare in dettaglio la recensione completa grazie Andrea, stay strong, keep running ci vediamo alla prossima ciao alla prossima